Mi ha soppresso solo quando fuori piove Perché solo la pioggia mi mette buon umore Tutto quello che ti fa E te lo scritto sopra un foglio Che non hai visto l'osso uh, Me ne vado fuori tutto certo con te E mi spendo tutti i soldi che ho sudato per te E non vedo l'ora di toccarti il clare E baciarti in bocca E fare a e per te Tutti i sogni che ho bruciato dentro il fumo, io d'amore se mi uccide, soprattutto quando non ti vedo e mi fa solo stare male, siamo stati bene anche l'altro inverno, dietro l'aeroporto, dietro quell'albergo, e ti ho baciato, mi è violentato, mi piace. Fai sapere te perdere.